Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di connessioni angeliche e di riequilibrio energetico. In questo video ti parlerò delle nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. Ebbene, questo lavoro è un lavoro nuovo, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di diverso, è qualcosa di reale. Eh, si tratta livello ok di eh, guarigione eh, che comprende tutte le energie benefiche fino ad oggi conosciute ma si espande appunto in un livello molto più comprensivo molto più completo chiamato luce di informazione e in più c'è il contributo attivo dell'arcangelo di Michele della frequenza di questo arcangelo di questo essere superiore molto evoluto che nel rispetto del arbitrio di ognuno di noi ci aiuta nel processo di riequilibrio, ci aiuta nel processo di riallineamento con la nostra anima e col nostro sé superiore. Queste nuove frequenze di luce portano equilibrio, possono portare equilibrio in tantissimi livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, in tantissimi livelli anche sconosciuti a noi esseri umani. Ora eh, non conosce né il tempo né lo spazio, nel senso che queste frequenze sono molto potenti con la distanza. Ora ti mostrerò come funzionano queste frequenze, ti farò sentire, ti farò percepire il campo di luce e di informazione e ti renderai conto che queste energie sono molto diverse da quelle che già conosci, in quanto le energie di guarigione fino ad oggi conosciute sono molto potenti con la vicinanza. Nel corpo, come ad esempio il Reiki, più sei vicino al corpo e più l'energia è potente. Ebbene, queste frequenze si espandono con la distanza, diventano più espanse, diventano più, eh, più eh, sperimentare. Iniziamo col lavoro di connessione con l'Arcangelo Michele. Mi connetto attraverso la preghiera con la frequenza armonica dell'Arcangelo. Michele che ci protegge e ci consente di far sì che questo lavoro sia un lavoro protetto, sia un lavoro sicuro, finché tu possa connetterti con le frequenze di luce più elevate e, e in questo modo né io né tu assorbiremo dei pesi energetici di bassa frequenza, ma queste basse frequenze verranno portate via dall'Arcangelo Michele nella luce e noi entreremo in risonanza con queste nuove frequenze che riporteranno armonia e benessere in tantissimi livelli. Ok, iniziamo con la preghiera.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 Maestro Gesù e Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura, rabbia, competizione, dolore, sofferenza tutto ciò che, che è egoico tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni in tutte le direzioni del tempo spazio Arcangelo Michele ti chiedo di riarmonizzare tutti i centri energetici dei chakra di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione in impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione la bellezza la gioia il riequilibrio energetico in tutti i livelli grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie coscienza micaelica grazie maria grazie gesù è fatto è fa fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità <coughs> Ebbene, ti chiedo di mettere la mano al centro dello schermo, ok? Io lavorerò con le frequenze e... Queste frequenze attraverseranno la tua mano nonostante tu ti trovi in questo momento dall'altra parte dello schermo. Questo è per mostrarti che le frequenze non conoscono nel tempo e nello spazio, ok? ma agiscono in un punto che dalla scienza viene anche chiamato campo del punto zero. Un livello vibratorio diverso, un, un livello vibratorio molto più potente, un livello vibratorio reale, tangibile. Se non riesci a sentire le frequenze ti chiedo di uscire dalla mente per un attimo e di ascoltare con un senso diverso, di chiudere i tuoi occhi. Rilassati e rimani in ascolto. Riesci a sentire? Riesci a percepire? Potresti sentire formicolio, potresti sentire delle onde, potresti sentire calore, fresco, freddo, potresti sentire dei piccoli spilli, potresti sentire magnetismo un vortice nel centro del palmo della mano. Ogni persona sente in un modo diverso o addirittura potresti sentire che le frequenze avvolgono tutto il tuo braccio e tutto il tuo corpo. Ora vorrei farti notare una cosa. Dimmi se cambia qualcosa quando io espando, quando io allargo le mani ed espando le frequenze. Cosa senti? Lo senti più forte? Come lo senti? Riproviamo. Ecco, come ti ho detto prima, queste frequenze si espandono con la distanza, queste frequenze diventano più potenti con la distanza. Puoi notare la differenza? Riesci a sentire la differenza? Bene, ora che hai eh, esperienziato un assaggio di questo lavoro straordinario, di questo lavoro meraviglioso, che aiuta veramente le persone ad avere esperienze molto particolari e singolari durante le sessioni di riequilibrio energetico, ma eh, soprattutto eh, diciamo è quello che arriva dopo, no? il risultato, eh, normalmente la vita si allinea, normalmente tutto ciò che non è in risonanza con la luce, si allontana spontaneamente dalla tua vita e si possono avere dei benefici anche a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Quando io prima ho parlato di guarigione energetica, intendevo ritornare ad uno stato di equilibrio, e questo è il riequilibrio energetico, ok? Questo porta pace, armonia, allineamento nella tua vita. Vorrei mostrarti. Alcuni sketch dei, di un mio seminario dal vivo dove le persone entrano in frequenza e l'esperienza che vivono durante eh, il trattamento, durante la sessione di riequilibrio energetico. Buona visione. adesso? Tutto bene, bene, tutto il corpo. Okay. adesso tutti dei adesso? forti? eppure mi sto allontanando dal tuo corpo? no, no, no, no, no, Hai notato che mi sto allontanando da E questo è per farvi capire che questa non è solo energia. Ok? Sì, ecco, ma adesso anche dietro. Anche dietro, caspita. Non l'avevi mai sentita tu Elisabetta questa è vero? Questa è frequenza, cioè la prima volta per sì, te. Ok Anche i due trattamenti comunque belli erano belli forti. Erano sì. Ok, grazie Elisabetta. Grazie. Ah. Qualcosa cosa prima non ho dovuto dire mi permetti mi chiamo di dire che può succedere perché mi era proprio straniata ah. non ho dato il permesso a lui di lavorare Sdrai l'armo? Aspetta, sto seguendo. Va bene, ma non mi vedete che non, <risa> <ride> <ride> <ride> non è che. Ok, <risa> non... ci scusate no, no, fai, fai! Ora prova la lontana, ti allora ritornando a lavorando tutta la parte proprio <risas> del volto. Mi sta allungando. gli occhi, non inviolente, esatto. esatto. è molto spontaneo. Okay? è andata a questi pochi istanti? No, ha lavorato molto il cuore, c'era questo vortice di energia e il cuore ha cominciato a danzare. E così è i tamburi quando mm -hmm. eh, ti creano un ritmo, sì? Ecco, si è creato questo ritmo e, e questo vortice che girava, che aveva una sorta di densità, era piuttosto chiaro. Ma è come se dall'alto si scende, si scende, da, da quello che c'è sopra si scende fino alla materia Ma è partito questo processo dal cuore Cioè, anziché essere una cosa mentale, mm -hmm. era proprio dentro il cuore, dentro il cuore. Non, non ho sentito sensazioni, ma tutto si è svolto nel cuore Forse questa è la connessione che proprio mm -hmm. mette in movimento un meccanismo Dico forse perché non ho coscientizzato Piano piano, piano piano certo però ho sentito come guano, non ho mai, mai sentito prima ragazzi, pochi secondi guardare con lo sguardo Grazie. connettersi con le frequenze. Io vi do un consiglio: quando voi fate una piccola preghiera dentro di voi eh, e poi parlate interagite con le persone, voi gesticolate con le mani <ride> così, <ride> <fa>. <ride> così attivate le frequenze, attivate le frequenze e le cose. Ma sì, dove, ma non mi sa che non è mio, le onde, ci prendete questo lizza per l'alzata. Vuoi fangere? Suggerisci la piccola preghiera? Ma poi vera è tutta questa lunga sera, sì, ma... come è andata? Ti sono piaciuti gli sketch dove insegnavo alle persone come connettersi con le frequenze, come percepirle, come sentirle? Eh, se anche tu sei interessato, sei interessata a partecipare ad uno dei miei percorsi online, sono dei percorsi di nove settimane dove insegno alle persone come accedere al campo di luce e di informazione e potrai imparare tutto sul riequilibrio energetico, il riequilibrio energetico in presenza, a distanza, la guarigione con lo sguardo, la guarigione con la foto, la guarigione di liberazione, la guarigione multipla, tutti gli aspetti della guarigione e del riequilibrio energetico verranno trattati in questo corso di coaching online oppure nei miei seminari dal vivo. Non esitare a contattarmi per ricevere maggiori informazioni. Io vi saluto, tante benedizioni e a presto. Un bacione, ciao!